Buongiorno, la giornata inizia già malissimo. Io non vorrei che tu abbia strappato la valle. Ma no, zio, c'è una spina dentro, eh. Guarda qua, guarda questa stroppata che è inficcata dentro. Posso togliertela? E ricordatevi, mai togliere le spine dal fianco. Stalloniamo questa gommetta bella morbidina. Vuoi vedere adesso con le unghie te la stallona, però. Attrezzo per togliere un copertone del mia. genere. Leva da bigi Madonna, Ivo, vai. No. no. Eh, eh, non lo so. Usa due raggi Nike che sono duri. Una sedia. Scusa puoi togliere il braccio che ce l'ha ripresa? Okay. Prima la ripresa poi la gomma Morbida mamma. Ma è bella morbida Ma che cazzo di piste non mi Guarda come cazzo siamo attrezzati Cioè neanche i professionisti <ride> eh, Comunque ragazzi volevo dirvi Che si è bucata perché è Nooo Non si dicono queste cose <ride> Stiamo mettendo praticamente Le pezze al culo madonna! Eh, ragazzi, meccanico, ah. 10 punti di grifondora. Raga, levi da bici, portone da moto, praticamente. Sì. Sì, vai a ah. Finta che siamo... Oh, ma... Ragazzi una volta tanto tempo orsono C'era l'enduro in Brianza Adesso ci siamo evoluti Siamo diventati grandi Abbiamo preso le biciclette dei grandi no. Però no ragazzi in realtà Ho detto ma perché non andare nei boschi dell'enduro in Brianza E ripercorrere un po' tutti i percorsi I vari punti critici dell'alboreto Proprio con la motorettina elettrica Dirò di più Se vi piace questo format ragazzi Può chiamare questo format talaria in Brianza Forza in tutti i luoghi più strani della Brianza Sempre con la talaria Chiaramente ragazzi per favore Mettete un like mm. e smettete di seguire su Instagram Roberto mm. Monfredini. Franco, sì. vi faccio capire quanto è in piedi sta roba. Oh. Ok, adesso Dota, seguimi e vedrai la vera potenza. Pronto? Sì, io ci sono. Vai, a manetta, eh. e eh, la madonna. Madonna, madonna, madonna, quanto Madonna! Ma lo sono tirato va? tutti, ho riempito, vero? Eh, praticamente il buon livello ha fatto delle modifiche molto croccanti. E batteria come avevo fatto sulla mia vecchia surron, cioè quella. Ho crocchiato al volo. E io ero gas, eh. Ero contro Io ero metà, fai conto, eh. E lì. la madonna! Scusa, fammela provare un attimo. Pararla subito. Vai, modalità Vai, 7. Vieni? Allora, così non sto accelerando. Sono proprio un pelo di gas. Adesso accelero. Simone! La madonna! Ma guarda! Madonna, Madonna si impenna lì eh Bella eh la Ma anche io la voglio così adesso Questa adesso mi sembra che non va oh, Porca. Dobbiamo stare più oh, distanti oh. oh raga quello è grosso Ciao oh. No non muoverti non muoverti che si spaventa Io cosa faccio? 18. No, no. Facciamo i nostri Grazie. Grazie a voi ragazzi. Ma vai a fare incubo. Ah. Finalmente la brianza è anche meglio dei boschi quelli in montagna perché per queste robe qui che è pieno di salite e di discese si proprio si gode che si va forte. Là salgono in moto. Allora noi non ci proviamo nemmeno perché non ha senso per noi. Vai! Oh è andato quella discesa lì ragazzi è la famosa discesa dove l'alboreto nel primissimo enduro in brianza Chiaramente si era sdraiato da polloreto vabbè io provo eh chiaramente si era sdraiato da polloreto ce l'ho fatta al pelissimo mi metterò un molo qua a volo dai vai su Roby No, oh okay. no, no, no. <ride> <ride> <Due> coglione! <ride> Schiev <e> mi picchevo Dai Rabbi <ride> vieni incastrati con noi Ok vai lascia andare su questa gamba Che <ride> bella Oh cosa è successo? Ma come io dove vado? Scusa Oh sì, vai vai la Andiamo Via prima che ci vede il taglialegna E ci ammazza di botte fighe C'è un piccolo problema Occhio agli alberi Questa qua è la discesa del ghiaccio Quanto scivolerà anche Questo pezzo qua ti giuro che non hai idea Minchia raga oggi non esiste Ma che bel free ride L'ho incantato, Ostia, oh, no, dobbiamo passare di lì. Guarda che strisciate, qualcuno ha già bestemmiato di brutto qui. Sicuramente, vedendo le strisciate che ci sono, bisogna scendere di qui, da lì, e andare su a cannone. Beh, è arrivato, Giuseppe. E ce la fa, ce l'ha fatta l'eroe è andato su pianissimo a pelo di gas io. salta ah, giù salta giù fermo stai lì aspetta sì, ma mancava poco. <ride> vai vai cazzo, ma... quanto cazzo ci vuole no ma raga ma... oh, oh, fermo figa non è di cosa sia sapone qua guarda che a few moments later Cazzo ce l'avevo fatta però Ce l'avevo fatta Ce l'avevo fatta La madonna S -s -s Ivo no Vediamo quanto va Questo str*****o 3, 2, 1, vai Sei, Guarda lì com'è Presemente fermo dopo aver provato la mia bestia. Ma cord! Oh! Che oh! Ah! bizzarrito raga! ma che rovo! Facciamo che rovo! la madonna! Guarda che rovo che c'è qui Ma chi l'ha messo? Questo qua l'hanno messo dei bastardi eh. Ricordatevi che in descrizione se volete Vi lascio sempre il link per andare a vedere E guardare i prezzi del talarione nazionale Usate il codice faraone che avete anche un ottimo sconto Noi le abbiamo comprate normalmente Non ce le hanno regalate Però sono talmente fighe Che noi abbiamo detto Faccio un piccolo sconto per i nostri follower Perché così almeno li invogliamo a provare sto mezzo Quindi ragazzi è Inutile fare. che scrivete Eh ma se c'è il codice sconto quanto vuol dire che te l'hanno regalata la macchina? No. Ed eccolo qui! Questo è il trail! E eh, madonna! Piano! Guardalo qua! E lo faccio là in cima! Eccoci qua, bel bambino trail. Se non avete visto il video ve lo lascio occio. Ha cambiato qua. Curva. Ah, doppietti easy ho fatto. Doppietto, doppietto. Doppietto. Doppietto. <ride> e questo no, perché se lo faccio oggi raga, entro nel fiume là in fondo. Ti Seguo, ti seguo. Ma no dai, easyissimo. Ora non ci si ferma. Vai. Guardalo, ma che bello! La potenza del talarione. La madò. Oggi è veramente slippery la situazione, molto saponosa. Vediamo un giorno con un pochino più di asciutto. Ah, E qui ci sarà stato sicuramente l'hater che scriveva Ah, però col fango non vanno abbastanza, non è come la moto. E invece continuiamo il giretto e ci divertiamo lo stesso anche con poco grigio. Guardalo, Loro! Primo trail che avevamo costruito, la fine del trail Che c'è sto ripidone L'altra volta con l'asciutto io e Roby l'abbiamo fatto Con il bagnatino così Ma neanche per sbaglio perché non ce la fai Adesso vi faccio vedere quel bastardo di Ivo Con la talaria maxata Cosa cazzo passa veloce Vabbè Dov'è che la compro stasera? Prendo 100% io sta roba qua È, è fotonica eh. Con quella sali veramente ovunque attenzione Roberto ci vuole provare B tu giù tutto e invece ce l'ha fatta oh, oh. vai perché adesso mi devo abituare un attimo aspetta vabbè ma ciao raga buongiorno e buonanotte al secchio anche cioè vabbè ma zio ma non ha senso così cioè non, non ha veramente senso Voglio solo questa modifica. <ride> Attraversa Roby! Vabbè, vai anche di lì, vai di lì, vai, vai! Recuperiamolo! È nostro! Arriviamo Roberto! Vai! vai. Madonna What? Allora la camera d'aria Roberto si è divertito Abbiamo capito che abbiamo bisogno Di questa potenza estrema Sono già divertenti originali Ma noi le vogliamo estreme Raga, Adesso noi smammiamo che dobbiamo andare al park Ad aprire Vabbè raga io vi dico se potete se avete i soldi Compratele che non ve ne pentirete di sicuro Bella